Buongiorno a tutti, in questa lezione parleremo delle equazioni di primo grado. Prima di parlare delle equazioni dobbiamo andare a definire il concetto di identità. Che cos'è un'identità? L'identità è un'uguaglianza un dove compaiono esclusivamente espressioni letterali, che è verificata per qualunque valore venga attribuito alla, alle lettere contenute nel suo interno. Nell'identità ciascuna delle due espressioni che costituiscono ovviamente l'identità stessa viene definita membro. In genere ciò che è a tutto a sinistra del segno di uguaglianza viene detto primo membro e la stessa cosa secondo membro viene detta per il termine a destra dell'uguaglianza. Per stabilire se una uguaglianza rappresenta o meno una identità è necessario andare a sviluppare tutti i calcoli presenti nelle espressioni, eventualmente semplificare laddove possibile i vari monomi, i vari polinomi e sviluppare anche le frazioni algebriche. A questo punto si vanno a confrontare i due membri della uguaglianza e se questi coincidono abbiamo a che fare evidentemente con una identità. Le equazioni, cosa sono le equazioni? Anche le equazioni sono delle uguaglianze dove compaiono delle espressioni letterali per le quali si cercano quei valori da attribuire a una o a più lettera che rendono vera l'uguaglianza. Vale tutto quello che abbiamo detto per l'identità, quindi anche nelle equazioni avremo un, membro, un primo membro, e un secondo membro a sinistra e rispettivamente a destra del simbolo di uguaglianza. Le lettere per le quali noi andiamo a cercare i valori che rendono vera l'uguaglianza si chiamano incognite. E risolvere un'equazione eh, significa andare a trovare proprio questi valori, quindi significa andare a trovare le soluzioni, come vengono definite, o le radici dell'equazione. L'insieme di tutte queste soluzioni, che possono essere evidentemente anche più di una, costituisce l'insieme appunto delle soluzioni dell'equazione. In generale, se non vengono date altre informazioni sul dominio dove ricercare queste, questi numeri, queste soluzioni, le informazioni vanno ricercate nell'insieme dei numeri reali. Quali sono le tipologie di equazioni? Le tipologie di equazioni che noi andiamo a sviluppare sono, per esempio, equazioni intere oppure equazioni fratte. La differenza sta, diciamo, nel dove è posizionata l'incognita. In quelle intere l'incognita è presente esclusivamente nel numeratore. In quelle fratte, invece, troviamo l'incognita in uno o più denominatori. Poi abbiamo a che fare con le equazioni numeriche Oppure ancora equazioni letterale, quindi un'equazione numerica è un'equazione dove oltre all'incognita, quindi è la lettera che rappresenta l'incognita, sono presenti esclusivamente dei numeri. Invece un'equazione letterale è un'equazione in cui oltre all'incognita compaiono altre lettere che in quel caso però dovranno essere trattate come dei coefficienti. In funzione delle soluzioni noi abbiamo che un'equazione può essere determinata indeterminata oppure impossibile. Un'equazione è determinata se ha un numero finito di soluzioni. Viceversa, se il numero delle soluzioni è infinito, si parlerà di equazione indeterminata. Se non è possibile trovare, individuare alcun eh, valore eh, che rende l'uguaglianza vera e quindi nessuna soluzione, Abbiamo a che fare con un'equazione evidentemente impossibile. Esiste una forma canonica, una forma normale, come viene definita, eh, che eh, rappresenta un'equazione, che sostanzialmente è un'equazione in cui eh, tutti i termini eh, corrispondenti alla nostra incognita x sono ordinati dalla x di grado maggiore fino al termine noto. Quindi, per esempio, un'equazione di secondo grado in forma canonica è esattamente... Questa equazione qua, in cui tutti i termini sono presenti al primo membro, al secondo c'è lo zero, evidentemente, e poi è ordinata a partire dai gradi più alti dell'incognita fino ad arrivare al termine noto qualora presente. Ehm, il grado dell'equazione corrisponde a che cosa? Al massimo esponente con cui compare eh, l'incognita nell'equazione normale. Per poter eh, raccontare sostanzialmente come si fa, qual è la procedura più rapida per sviluppare, per risolvere un'equazione di qualunque grado, dobbiamo chiamare in soccorso quelli che vengono definiti i principi di equivalenza di una equazione. Andiamo adesso a vedere i principi di equivalenza. Innanzitutto andiamo a definire che due equazioni che contengono la stessa incognita si dicono equivalenti, se hanno lo stesso insieme delle soluzioni. Questo è molto importante perché le tecniche che vengono utilizzate per risolvere le equazioni richiamano proprio il concetto di equazioni equivalenti. In particolare per risolvere un'equazione si ricerca di trasformarla in un'equazione equivalente, andando a, a, a, diciamo ad applicare tutti quelli che sono i principi di equivalenza che adesso vedremo e cercando di passare da passaggio a passaggio a un'equazione sempre più semplice, fino ad arrivare a un'equazione in cui si è immediato, sostanzialmente, andare a trovare la soluzione. Allora, i principi di equivalenza di cui facevo cenno sono due, e c'è il primo principio di equivalenza, e poi vedremo il secondo principio di equivalenza. Il primo cosa ci dice? Che data un'equazione, se aggiungiamo ai due membri, primo e secondo membro dell'equazione, una stessa espressione, otteniamo un'equazione del tutto equivalente. Questo evidentemente può essere applicato solo se le espressioni che noi andiamo ad aggiungere soddisfano le condizioni di esistenza dell'equazione, ossia non sono evidentemente contraddittorie rispetto alle eventuali condizioni di esistenza che abbiamo fornito all'equazione di partenza. Ci sono due applicazioni fondamentali di questo primo principio, che riguardano il trasporto e la cancellazione. Cosa vuol dire il trasporto? Il trasporto sostanzialmente ci dice che data un'equazione, si ottiene un'equazione del tutto equivalente se si trasporta un termine da un membro all'altro con l'accortezza di cambiargli il segno. Quindi in particolare se noi abbiamo un'equazione, immaginiamo di primo grado, 2x più 3 uguale a x meno 5, noi possiamo prendere questo termine, trasportarlo al primo membro, ma cambiandolo di segno. Questo grazie al primo principio di equivalenza che sostanzialmente ci dice che al primo e al secondo membro possiamo aggiungere meno x e questo ci consente di effettuare il trasporto. Analogamente è possibile effettuare la cancellazione, in che modo? Andando a eliminare eventuali termini identici presenti in entrambi i membri. In quel caso, per esempio, se noi abbiamo x più 5 uguale a x meno x più 5, possiamo pensare di andare a eliminare 5, o tramite il, di, il primo principio di equivalenza andando a sommare al primo e al secondo termine il numero meno 5. In questo caso si vanno a eliminare i due, i due termini. Il secondo principio eh, di eh, equivalenza delle equazioni... Cosa ci dice? Che data un'equazione, si ottiene un'equazione del tutto equivalente a quella di partenza, se si moltiplicano o si dividono entrambi i membri per uno, st per uno stesso numero, sia positivo o negativo, l'importante è che evidentemente sia diverso da zero. Le applicazioni anche in questo caso sono due in particolare. La prima è la divisione per un fattore comune diverso da zero, la seconda è il cambiamento di segno. Allora, per quanto riguarda la prima, ossia la divisione per un fattore comune diverso da zero, se tutti i termini dell'equazione hanno un fattore numerico comune, ovviamente diverso da zero, è possibile ottenere un'equazione equivalente andando a dividere entrambi i termini per quel fattore. Il cambiamento di segno cosa ci dice? Che andando a cambiare il segno a tutti i termini dell'equazione otteniamo un'equazione del tutto equivalente. Anche questo è molto importante perché ci consente di passare diciamo, da una condizione di questo tipo, per esempio meno x uguale 5, a una condizione di questo tipo, semplicemente andando a cambiare i termini dell'equazione trovando così direttamente il risultato che dobbiamo attribuire all'incognita per rendere vera l'uguaglianza. Ora chiudiamo questa prima uh, lezione mh, concentrandoci sulle tecniche di risoluzione delle equazioni di primo grado, che vengono definite equazioni lineari, quindi equazioni lineari sono quelle equazioni sostanzialmente dove l'incognita compare esclusivamente al primo grado, e um, queste equazioni di primo grado possono essere tutte quante trasformate, andando ad applicare i principi di equivalenza, a una, diciamo, equazione di base di questo tipo, dove l'incognita o tutti i termini che costituiscono l'incognita di primo grado sono presenti al primo membro e al secondo eventuali termini noti. Allora in questo caso noi possiamo avere due possibilità per quanto riguarda l'a, in particolare l'a può essere diversa da 0, cioè il coefficiente della x, il coefficiente dell'incognita può essere diverso da 0 oppure può essere uguale a 0. Se a è diverso da 0, possiamo andare a dividere il primo e il secondo membro dell'equazione per il fattore a e quindi otteniamo la soluzione x uguale a b fratto a, e quindi abbiamo a che fare con un'equazione determinata. Nel caso, invece, in cui il coefficiente a sia uguale a 0, abbiamo due possibilità. Anche b è uguale a 0, in questo caso abbiamo a che fare con un'equazione indeterminata. Evidentemente, nel caso in cui sia a che b siano uguali a 0, avremo. 0 uguale a 0, ossia un'identità, quindi qualsiasi valore noi restituiamo alla x, sostituiamo alla x, otteniamo un'identità, e quindi indeterminata, infinite soluzioni. Per quanto riguarda invece, l'altra possibilità è che b sia diverso da 0, e allora in questo caso l'equazione si dice impossibile, perché avremo al primo membro 0 e al secondo una quantità che per definizione è diversa da 0, e quindi non è possibile sostituire alla x alcun valore per avere un'identità. La soluzione non esiste. Tutto questo riguarda evidentemente le equazioni intere, cioè quelle riportabili nella forma x uguale b. Viceversa, se l'incognita è presente anche al denominatore, come detto, abbiamo a che fare con delle equazioni frazionarie, delle equazioni fratte, e in questo caso è necessario sviluppare un passaggio ulteriore, che è quello che riguarda le condizioni di esistenza dell'equazione, ed in particolare dobbiamo andare a verificare quali sono, se presenti, dei valori della x che rendono nulli alcuni denominatori dell'equazione. Allora in quel caso la x deve essere diversa da quei valori che annullano i denominatori. Poi nei fatti diventa esattamente eh, la stessa eh, diciamo, equazione di partenza, o meglio bisogna cercare di riportare l'equazione fratta in un'equazione intera. In che modo? Dopo aver fatto le condizioni di esistenza bisogna portare tutte le frazioni algebriche a denominatore comune, bisogna moltiplicare primo e secondo membro per quel denominatore comune, eliminando di fatto la frazione algebrica e riducendo l'equazione a un'equazione intera. Dopodiché si trovano le soluzioni dell'equazione e l'ultimo passaggio è quello della verifica, cioè bisogna verificare se l'equazione che abbiamo sviluppato e ha portato a una soluzione, quella soluzione dobbiamo verificare se è accettabile, cioè se rientra nel campo di esistenza che abbiamo inizialmente determinato. Per quanto riguarda l'ultimo aspetto, che è quello delle equazioni letterali, cosa sono le equazioni letterali? Abbiamo detto che sono delle equazioni in cui oltre all'incognita compaiono altre lettere. Ecco, per quanto riguarda le equazioni letterali, nel momento in cui l'equazione è intera, dobbiamo andare a discutere, quindi dobbiamo effettuare una discussione preliminare, e dobbiamo capire i valori delle lettere che rendono l'equazione determinata, indeterminata o impossibile. Quando l'equazione letterale è anche fratta, ovviamente a questa discussione va aggiunta la condizione di esistenza di cui abbiamo parlato in precedenza. Con questo chiudiamo questa sintesi che riguarda l'equazione di primo grado. Eh, vi ricordo gli esercizi sulla piattaforma e in particolare svilupperemo nella prossima lezione altre equazioni e svilupperemo le equazioni di secondo grado.